Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rita e oggi risponderò ad una domanda che ci è stata fatta sul nostro gruppo Facebook a cui vi invito ad iscrivervi se desiderate condividere tutte le vostre esperienze sul mondo della piscina. Trovate il link qui in descrizione. Vi ricordo inoltre che il nostro concorso fotografico 2019 è ancora attivo se volete ricevere anche voi un buono da utilizzare sul nostro sito vsvillage.com potete mandarci una foto della vostra piscina. La domanda di oggi è di Roberto ed è la seguente. Buongiorno a tutti. Ho da un mese una piscina con disinfezione a sale e da circa una settimana trovo dei vermi che nuotano sul fondo. A nessuno è mai capitato? Il mio costruttore dice che in 20 anni non ne ha mai visti. Innanzitutto è una cosa che può capitare. L'unico modo per eliminarli definitivamente dalla piscina è catturarli con un retino e buttarli fuori dall'acqua. Roberto, nei commenti, scriveva anche di aver fatto una clorazione shock, però possiamo dire che questo trattamento da solo non riuscirà a risolvere il problema. Dopo averli tolti, dovete pulire manualmente la piscina con un aspiratore di fondo e una spazzola. Fatto ciò, effettuate un trattamento shock e il controlavaggio del filtro. In questo modo sarete sicuri che la piscina è pulita, il filtro anche e l'acqua disinfettata. Ringraziamo Roberto per la domanda, se avete altri dubbi, scriveteceli nei commenti. Buon relax a tutti da BS Village!